Mi ha scritto una persona che da poco ha appena interrotto la sua relazione di coppia a seguito di un tentativo di gestirsi che l'ha lasciato con un po' di interrogativi. Infatti lui non ha capito bene come mai la relazione si sia interrotta nonostante lui abbia provato a dare tutto, cioè abbia messo tutto se stesso, si sia impegnato. Si parla di una persona per cui ha lasciato l'altra persona con cui stava, si parla di una persona per cui si è dedicato nell'aiutarla ad affrontare le proprie difficoltà, si parla di una persona per cui, per cui ha preso delle decisioni importanti, ma poi l'altra persona dopo un momento iniziale di coinvolgimento ha fatto dei passi indietro e ha deciso di interrompere la relazione per motivi suoi, per, forse anche per un po' come conseguenza di, quel, di questo periodo che stiamo, stanno passando un po' tutti gli italiani, eh, però è un qualcosa che a volte per alcune persone può creare dei dubbi su se stessi, su quello che si è fatto, sulla propria autostima, sul proprio valore personale, è una cosa che può succedere, spesso succede, in questo caso fortunatamente la persona che mi scrive non ha vissuto questa esperienza perché in passato aveva già affrontato un po' di difficoltà nelle relazioni di coppia, aveva preso quelle occasioni per lavorare su se stesso, sulla propria autostima e quindi in questo caso fortunatamente lui non va in questa direzione, non ha dei dubbi su se stesso ma dei dubbi invece più pratici rispetto al eh, che cosa forse ho sbagliato perché poi dice mi sono confrontato con degli amici e alcuni mi dicono che ho sbagliato a dare tutto sarei dovuto stare un po più distante fare un po più distaccato eh, e quindi dice non mi è chiaro quindi se forse ho sbagliato devo essere me stesso o devo invece recitare più una parte di chi sta distante ed è un'ottima domanda questa perché poi apre a un argomento che può essere difficile da sintetizzare io ci provo il più possibile ma anche una domanda che poi ci si pone molto spesso, su cui tutti hanno le loro opinioni e su cui potrebbe essere utile provare a mettere le basi di alcuni ragionamenti che sono sottostanti a poi a che cosa scegliere di fare. Perché cosa scegliere di fare poi è un po' una conseguenza del modo in cui ci approcciamo alla relazione di coppia, ci approcciamo all'altro. E quando poi siamo nella relazione di coppia, a volte può essere utile distinguere due momenti molto specifici spesso sono in sequenza ma possono essere anche totalmente indipendenti del tipo di relazione che si vive cioè un conto è quello che generalmente viene etichettato come innamoramento che viene distinto invece dal concetto di amare di amore questi due aspetti sono entrambi rivolti a una relazione significativa e importante, ma tendenzialmente l'innamoramento è un po' più un processo che descrive spesso un momento iniziale della relazione di coppia, a volte un momento che invece rimane e che non evolve in una direzione di amore, rimanendo un modo idealizzato, un po' più legato alle proprie fantasie, alle proprie idee, non del tutto reale, di pensare l'altra persona. Cioè, quando si è innamorati, le emozioni sono particolarmente intense, il sentimento che si prova è particolarmente forte, ma anche estremamente altalenante. Quello che succede è che l'idea dell'altra persona che stiamo iniziando a conoscere è un'idea che non è del tutto realistica, non è descrittiva del fatto che l'altra persona abbia pregi o difetti, ma è a volte un qualcosa di che incontemporaneamente contemporaneamente riuscire a vedere entrambe le sfumature del discorso, ma è un qualcosa che invece salta rapidamente da un estremo all'altro. Salta dal «è perfetto», «è perfetta», al «è totalmente sbagliato, com'è possibile che sia così». Salta da questi due estremi, che sono due estremi idealizzati, che a volte sembrano quasi far descrivere due persone diverse, mentre invece sono della stessa persona. Quando si è innamorati a volte si vedono questi due estremi e si ha difficoltà invece a integrarli in un'unica prospettiva, che invece è quello che vediamo soprattutto quando si parla di amare, quando si parla di vivere una relazione in cui c'è amore. Che quindi non, è, non significa volersi bene, perché anche gli innamorati si vogliono bene. Quello che significa che però invece il rapporto d'amore è un rapporto in cui l'idea che si ha dell'altra persona è un'idea più realistica. L'altra persona non è una fantasia, non è un... non è quell'immagine a cui abbiamo ancorato le nostre speranze che coltivavamo quando speravamo di conoscere la persona dei nostri sogni. Non è quello. L'altra persona è una persona reale, con i suoi pregi, con i suoi difetti e che tendenzialmente in un bilancio complessivo decidiamo di amare perché è la persona che più si avvicina a quello che noi vogliamo nella nostra vita, a una persona per cui proviamo un sentimento di amore, che fondamentalmente è un'emozione legata a un desiderio di vicinanza, a un desiderio di unione. E quindi, dentro i propri obiettivi, dentro i propri gusti, dentro i propri bisogni, quella persona va più possibile in quella direzione. Quello significa tendenzialmente amare. E è distinto quindi dall'innamoramento. L'innamoramento, l'altro, sembra a volte non avere difetti. A volte sembra che si amino anche i difetti dell'altra persona. E un conto è vederli in maniera bonaria e simpatica, ma quando si ama qualcuno invece, invece che esserne innamorati, amando qualcuno, quella persona quando ha dei difetti, quali sono dei difetti? Cioè sono una cosa negativa che non ha un risvolto positivo, sono purtroppo degli aspetti negativi che un po' tocca tollerare. E questa premessa la faccio perché a volte il, la scelta del dare tutto o dell'essere distaccati può essere un po' una conseguenza di queste prospettive, che come dicevo possono essere conseguenti, sequenziali, cioè essere prima innamorati e poi passare a un sentimento d'amore, come può essere che invece con un, un approccio più saldo più stabile, al contatto con i propri pensieri, le proprie emozioni, eh, alle proprie idee sulla relazione di coppia, possa essere un qualcosa anzi che invece si va anche a creare da subito nel essere progressivamente sempre più dentro una relazione di amore con l'altra persona. Ma quindi, senza poi perderci in tecnicismi legati al modo in cui in italiano si esprimono queste cose, fondamentalmente due fasi diverse. E dare tutto a volte è più conseguenza dell'essere innamorati che non dell'amare. Cioè, visto che essere innamorati è un pensiero estremo, un pensiero quasi astratto, di perfezione, comprensibilmente tutti i pensieri molto intensi e molto rigidi comportano emozioni altrettanto intense. Dare tutto è solo una manifestazione di questo, cioè un comportamento che tenta di emulare nella proporzione l'intensità dell'emozione che si prova. Se io per te provo un sentimento così intenso, allora voglio comportarmi con te dando tutto, sacrificando tutto, facendo tutto il possibile. Che è un approccio che a volte può essere anche molto romantico, ma poco realistico. È un approccio che tende a mostrare il fianco nel lungo termine. I vantaggi di questo deltare tutto tendenzialmente è il fatto di riuscire a, o di provare perlomeno, a spiegare a mostrare a far capire quanto ci stiene l'altra persona cioè faccio così questa cosa così eclatante perché ci tengo così tanto però questo ha infatti pregi e difetti cioè da un lato ti dimostro o provo a dimostrarti quanto ci tengo dall'altro Faccio un qualcosa che spesso è un po' impersonale, lo faccio secondo un canovaccio che io ho in testa, ma in realtà non ti conosco abbastanza per fare qualcosa che sia davvero centrato su di te. Eh, a volte faccio qualcosa quindi che è un po' forzato, che potrebbe metterti un po' a disagio nel eh, non capire come mai io faccio una cosa così, e, e a un momento così precoce magari della relazione, o a un momento in cui l'altra persona magari non si sente all'altezza di un comportamento così, così intenso, così es esasperato. Come potrebbe essere che una cosa che a volte diventa difficile è che quando si dà tutto si tende a stressarsi, ci si tende a sacrificare e sacrificarsi può essere qualcosa di difficile da tenere nel lungo periodo, a volte può diventare così faticoso da far emergere poi delle contraddizioni, dei comportamenti o dei malumori che non sono espressi perché le cose sembravano fatte a cento, sembravano fatte nel massimo delle proprie possibilità senza che questo pesasse per niente perché si tentava di nascondere quello che pesava e poi quando questo emerge può invece creare un po' di malumori, un po' di contraddizioni in merito a quello che allora davvero si stava esprimendo nel rapporto di coppia. Come un altro limite del dare tutto è che a volte l'altra persona quando si viene messa su un piedistallo a volte essere messi su un piedistallo per quanto eh, a livello ideale possa sembrare un che bello essere apprezzati e essere messi da sopra, essere su un piedistallo è una posizione molto solitaria una posizione in cui non c'è un confronto reale con un'altra persona che mi dice sempre di sia sì tutto, c'è un rapporto quindi impari che può far sentire sola la persona eh, così eh, eh, apprezzata, eh, coccolata, ma priva di un contatto reale con qualcuno che si sta così tanto impegnando. Senza lasciare la reciprocità che magari l'altro vorrebbe, o senza lasciare eh, che ci siano dei momenti anche per qualcosa di diverso, per guadagnarsi qualcosa, per magari avere un rapporto più reale. Come anche quindi l'alternativa che spesso viene suggerita è il facciamo i distaccati, facciamo quelli a cui non frega nulla, facciamo quelli che prendono tempo, che anche quella è una possibile strategia, cioè... Comportarsi in maniera distaccata a volte è una forzatura che ci si impone nel tentativo di alleviare alcune preoccupazioni, dall'altro, cioè da un certo punto di vista, quindi se, ehm, se mi comporto in modo distaccato eh, può essere che l'altra persona quindi si senta meno in ansia di doversi impegnare, di dover essere all'altezza di quello che faccio perché pensa che io eh, magari sia poco interessato, o non stia fremendo per ottenere di più, e quindi quello magari fa pensare che possa essere una relazione da vivere in maniera disimpegnata mentre ha altre cose da vivere o mentre ha comunque una difficoltà a sentirsi all'altezza di un qualunque rapporto intimo e significativo. Mantiene quindi la relazione sotto un certo grado di superficialità, no? non diventa mai più intima di un tot. Quello può essere una, qualcosa di comodo per diminuire, evitare il fatto che ci sia paura dell'intimità che alcune persone hanno, ma allo stesso tempo è un qualcosa che può anzi essere controproducente perché appunto se sto con una persona che poi non è tanto interessata potrei da un lato cercare di quel faccio tutto, do tutto per cercare di conquistarla quella persona, dall'altro potrei anche dire vabbè non è interessata, lascio stare, e chi se ne frega. Come potrebbe anche essere che capisco che l'altra persona comunque è un po' disimpegnata, ha un suo modo di fare, non è del tutto autentico, magari potrei dirmi, vabbè, è una relazione così, portiamola avanti finché mi diverte, ma poi nel frattempo cerco anche altro, comunque non sono così tanto interessato alla cosa. Cioè anche questo ha qualche pregio, ma soprattutto molti difetti, come anche il dare, il tu dare tutto ha qualche vantaggio nel cercare di far capire che cosa si prova, ma anche tutta una serie di controindicazioni. E quindi la domanda che mi fa la persona che mi scrive è importante, ma non può essere un qualcosa a cui rispondo dicendo «eh, guardi, conviene che lei faccia sempre tutto» o eh, «sia sempre distaccato». Non funziona così. Cioè... Forse alcune volte queste strategie in alcuni momenti possono essere efficaci con alcune persone per favorire un certo tipo di risultato o un altro, ma nel lungo, nel lungo periodo tutte tendono a mostrare i loro limiti, anche perché poi quando poi si cambia approccio a volte c'è il rischio di, che quel cambio di approccio possa essere preso come una falsità, come un allora fino a qui eh, non eri stato autentico, fino a qui avevi mentito, c'è cioè qualcosa che non aveva funzionato è un poi riadattarsi e prima o poi il momento di, di sfida in cui eh, mostrarsi davvero per quello che si è, essere davvero se stessi, è una cosa che prima o poi succede. E anche qui c'è a volte il suggerimento del essere se stessi, no? Eh, sia essere se stessi che essere distaccati sono due suggerimenti che spesso vengono fraintesi. Cioè, essere se stessi non significa che eh, allora ci si deve dare l'autorizzazione, ci deve dare il via libera a fare tutto quello che ci passa per la testa. Non c'è più nessun filtro, non c'è nessun impegno, eh, non c'è nulla, non c'è nessuna vaga strategia, nessun vago pensiero sul come corteggiare l'altra persona. Non è quello. Essere se stessi significa cercare una forma sufficientemente socialmente accettabile per portare dei contenuti intimi all'interno del rapporto di coppia. E essere se stessi, quindi, non è sbragare, non è eh, non pensare. Come? Allo stesso tempo, all'esatto opposto. Essere distaccati non significa non avere sentimenti, non significa fregarsi, non significa dare eh, il via libera a qualunque comportamento immorale e scorretto che si possa pensare nella relazione. Essere distaccati a volte può significare anche comparare e bilanciare l'impegno, l'intensità, la proporzione dei propri comportamenti a quello che è il grado di intimità che si pensa di aver sviluppato in quel momento nella relazione, che si pensa che sia opportuno a quella fase della relazione. Essere distaccati quindi non significa fregarsene, perché se si parla di una persona cui, a cui si sta corteggiando, con cui c'è una relazione intima o significativa, comunque un certo grado di educazione, di attenzione, di impegno, quello c'è sempre. Non rispondere al telefono per due giorni perché fare quello che fa il prezioso, ehm, quello non è essere distaccati, quello è essere maleducati. Se c'è una persona con cui si ha una relazione, ci si fa sentire, la questione è quanto, come, ci sono anche altre priorità, è un periodo di che tipo, valutiamo. Come il fare tutto, dare tutto, potrebbe significare il metto da parte il lavoro, mi prendo le ferie pur di stare con te, che è però è una cosa che nel lungo periodo è insostenibile dal punto di vista economico, probabilmente, ma... È un qualcosa che poi non è realistico perché la relazione di coppia poi non è da soli su una spiaggia indipendentemente dal resto del mondo, ma è in un mondo più complesso in cui valutiamo quindi quando riuscire a ritagliarci questo tempo, guardo che ho questa, questa priorità, però poi eh, ci sono, quando ci vediamo cerchiamo di fare un qualcosa che sia sufficientemente significativo, è tutta una negoziazione, è tutto un bilanciamento. Essere se stessi, essere distaccati è un qualcosa che si può fare contemporaneamente. Sono esattamente la stessa cosa. Se si parla di lavorare sul proprio modo di pensare la relazione di coppia, di stare a contatto con le proprie emozioni, di vivere la relazione in un modo significativo e coinvolto, coinvolgente. È un qualcosa quindi che richiede continui gradi di aggiustamento e di per sé tutto ha una sua importanza, tutto ha una sua, eh, ha una sua rilevanza, ma eh, da un punto di rispetto a quella distinzione tra innamoramento e amore che dicevo quindi poco fa, si potrebbe dire che questo è un qualcosa, quello che sto suggerendo sull'essere presenti e partecipare in maniera volontaria, consapevole, eh, tenendo conto delle proprie emozioni, tenendo conto di un buon senso in quello che si fa, è un qualcosa che è più favorito dall'amare dall che non dall'essere innamorati. Cioè quella fantasia dell'innamoramento è poco realistica, mentre tutto questo bilanciamento che sto descrivendo relativo al valutiamo, cioè cerchiamo, impegniamoci, facciamo delle cose significative ma valutiamo quando, è tutto un qualcosa di più bilanciato che è più collegato a un sentimento di amore che appunto ci può essere sia all'inizio di, di una relazione di coppia, nel momento in cui si valuta insieme a poco a poco cosa fare, sia può essere l'evoluzione di un momento di innamoramento, come a volte invece capita che alcune relazioni che nascono nell'innamoramento rimangano bloccate un po' in quello, in degli alti e bassi dei conflitti che poi non riescono a trovare una risoluzione. Cioè a volte capita che le persone innamorate, ma che hanno difficoltà a amare, finiscano per avere un approccio quindi, o tutto o nulla, in cui poi l'altra persona passa rapidamente dall'essere perfetto all'essere odioso e quindi ci sono elementi di scontro non soltanto eh, con eh, un certo grado di aggressività, che fa parte di qualunque conversazione in cui si è coinvolti, ma uno scontro a volte maleducato, in cui non si rivolge più all'altra persona come la persona che si ama, ma ci si rivolge all'altra persona come il, la peggio feccia di questo universo. Cioè, come ci si tra si tratta a volte con un'aggressività, una violenza, che non è un qualcosa compatibile con l'amore. Nell'amore ci può essere l'aggressività, ma l'aggressività rientra sempre entro un certo grado di affettuosità, di gentilezza, di dolcezza, che si può anche intravedere in, una, in un sorriso o in una battuta un po' pungente, ma che non arriva mai agli insulti, non arriva mai alle mani, non arriva mai al voler che l'altro soffra, non arriva mai a quello. Quello è tutta conseguenza di processi legati all'innamoramento che, per riuscire a elaborare, per fare in modo che il proprio modo di vivere la relazione di coppia con l'altro sia un qualcosa più legato all'amore, serve che il proprio modo di pensare la relazione sia più realistico, sia un qualcosa di maggiormente ancorato alla realtà, che le proprie emozioni sia qualcosa che si impara a conoscere, si impara a gestire, questo in ogni contesto. E da un certo punto di vista il fatto che alcune coppie rimangono un po' bloccate in quel sentimento di innamoramento che non evolve da un punto di vista dell'amore quello è è proprio lo scenario che spesso vediamo in tutte quelle relazioni tra persone che si autodistruggono si distruggono reciprocamente ma continuano a stare insieme in quelle persone in cui si fanno del male in quelle persone in cui sono coinvolte in relazioni tossiche e a volte quindi in quelle relazioni c'è anche il tira e molla mettersi insieme lasciarsi eh, ci sono delle, dei comportamenti molto confusionari che tendenzialmente invece si può cercare di fare in modo che non ci accadano nel momento in cui si prova invece ad affrontare una relazione con un approccio di amore. Amore per l'altro, amore per se stesso, alla fine nel momento in cui si impara ad amare questo si può approcciare un po' in generale ed è un qualcosa che quindi può anche portare al decidere che ci sono delle difficoltà che si affrontano insieme, che si prova ad affrontare collaborando e condividendo, ma quando ci si ama c'è una vaga idea di quale sia la difficoltà quali siano le difficoltà come affrontare insieme le difficoltà mentre invece quando si è innamorati a un certo punto le cose diventano così confuse che non si capisce neanche più quale sia il problema quali siano le difficoltà e come, come, possibile, come sia possibile affrontarle in quella confusione totale quello è un contesto che forse può essere capitato alla persona che mi scrive che ha provato a dare tutto e che è riuscito a non mettere in discussione se stesso ma comunque si è scontrato con un'altra persona che invece forse inizialmente era estremamente innamorata e poi dentro la relazione con l'altro si è trovata in difficoltà nel sentire quel coinvolgimento, quell'intimità a cui uno forse non era abituata, in un rapporto in cui ho dato tutto e forse invece l'altra persona prima mi aveva chiesto di lasciare, e poi invece eh, quando ho lasciato eh, ha fatto dei passi indietro. In quella situazione lì, che della persona che mi scriveva e da cui viene tutta questa eh, breve spero spiegazione che ho fatto, in quello scenario lì, lui non ha, non ha sbagliato. Lui ha fatto quello che riteneva opportuno, l'altra persona è possibile che abbia avuto paura dell'intimità e del coinvolgimento di quel dare tutto che lui ha, ha portato avanti. Quello che deve essere forse il passo successivo è eventualmente invece essere coerenti e, co e chiari nel stabilire quali sono i criteri per avere una relazione insieme e quindi portare avanti quei criteri in modo continuativo, costante, deciso dicendosi chiaramente le cose e senza avere quel desiderio di innamorarsi e provare qualcosa che sconvolga la propria vita. A volte quando dico alle persone che amare è meglio che innamorarsi, eh, alcune persone ci rimangono un po' male perché vivono il fatto di solo amare come un fallimento. Cioè, ok, sì, vabbè, ci amiamo, molto reale, ma che palle! Cioè, possono pensare eh, che non sia quelle montagne russe che invece vogliono che gli sconvolga la vita. Quando dicono così però stanno proprio parlando di qual è il problema, cioè loro si aspettano che la relazione con l'altro non sia una relazione di vera vicinanza e intimità con qualcuno con cui condivide la propria vita, ma che sia un momento che vada a distrarli e vada a divertirli in una vita che li annoia. È una cosa molto diversa. Il rapporto all'altra persona non è il nostro giullare, non è il nostro intrattenitore, è una persona con cui condividere e crescere assieme. E di per sé, quando si va a ricercare quello, si va a ricercare un qualcosa che poi in qualunque altra persona poi sarà sempre un mancato risultato, sarà sempre un fallimento, perché nessuno incarnerà mai quella fantasia che abbiamo in testa. A volte con qualunque persona, anche con la persona che amiamo, davvero tanto, vivremo delle emozioni molto intense, ma le emozioni sono eventi naturali e transitori, sono dei momenti e improntare una relazione puntando a vivere sempre a cento, sempre a mille quei momenti di intensità è un approccio che non funziona, perché in realtà poi tutte le volte che proviamo emozioni con l'altra persona, non è l'altra persona che ci provoca quelle emozioni, siamo noi che proviamo delle emozioni intense quando pensiamo a quello che stiamo facendo e all'altro in un modo che innesca emozioni così intense le emozioni che proviamo sono più legate a noi stessi che non all'altra persona quando cerchiamo qualcuno che ci faccia innamorare siamo noi che siamo predisposti a innamorarci e a volte ci innamoriamo del primo che passa come quando siamo con una prospettiva in prospettiva di amare qualcuno a volte possiamo cercare di coltivare maggiore amore nella nostra vita, senza che questo debba essere per forza al massimo su tutto. Forse tutto ha un certo grado di amabilità, non significa che si debba accontentare nella propria vita, ma significa che quello che noi poi vogliamo portare nella nostra relazione di coppia può essere un punto di incontro tra quello che desideriamo, dei compromessi, delle scelte... È un qualcosa che è molto legato a noi stessi e in cui se le relazioni poi durano o non durano, in parte, dentro una prospettiva consapevole di amore, è soprattutto decisione di chi ama e di chi riesce a costruire con l'altro una relazione di amore. Quando invece si punta a qualcos'altro, spesso ci si mette su un binario che può essere controproducente e autodistruttivo. Su quello c'è l'importante eh, responsabilità di cercare di rendersi conto di cosa sta facendo, di cosa si sta provando a costruire e provare per quanto possibile se si si rende conto di essere dentro una relazione tossica che ci sta distruggendo, ci sta facendo male in alti e bassi poco funzionali lì forse quella è l'occasione giusta per chiedere aiuto che nelle relazioni di coppia come per quello che riguarda l'individuo è il primo passo per migliorare.